Slow Medicine è un'associazione di professionisti e di cittadini che si domandano come cambiare la medicina d'oggi che ci porta a degli svantaggi oltre che a dei benefici. In particolare si è data tre parole chiave che riassumono e sintetizzano quello che è il nostro modo di vedere la medicina oggi. Uno è la so, sobria, cioè sobria nel senso di fare le cose che servono e non le cose inutili che possono essere anche dannose. L'altro è rispettosa, cioè il rispetto al, del paziente che non è semplicemente un ammasso di organi, non è un fegato, un polmone e una, eh, e una milza, ma è una persona che sente... E vuole decidere che ha le sue emozioni, i suoi sentimenti e le sue capacità di intendimento e di relazione. Quindi eh, meno tecnologia e più relazione con il paziente, la relazione è un elemento fondamentale della cura. Il terzo nostro principio, parola chiave, è quella della giustizia, giusta, cioè una medicina che si attenta non solo a fare più esami ma che si attenta ai veri determinanti della salute che sono gli aspetti delle diseguaglianze sociali, gli aspetti che riguardano gli stili di vita e gli aspetti che riguardano l'inquinamento e cose del genere. Quindi un'attenzione a una medicina sistemica che tenga conto del paziente ma che tenga conto dell'ambiente sociale e eh, fisico in cui è inserito. Eh, mh, il progetto forse principale che stiamo seguendo oggi è quello eh, fare di più non significa fare meglio, è un progetto che nasce negli Stati Uniti ma che ci vede protagonisti insieme a altre nove nazioni nel mondo per coinvolgere i professionisti che individuano all'interno della propria specialità attraverso le società scientifiche nazionali cinque pratiche, cinque procedure che sono a rischio di inappropriatezza e che sono a rischio di, dare dei, di, di provocare dei danni senza dare dei benefici. L'Associazione Scientifica Andrea è un'associazione di professionisti interessati a promuovere la l'appropriatezza in tutti i campi che interessano la salute della donna. L'Associazione Scientifica Andrea è la prima associazione in campo ostetrico-ginecologico che partecipa al progetto promosso da Slow Medicine in Italia Fare di più non significa fare meglio. Oggi, 12 aprile, a Verona, si è tenuto il nostro convegno nazionale proprio con questo titolo, fare meno, fare meglio in ostetricia e ginecologia. Per noi oggi eh, è una giornata importante perché abbiamo condiviso questi principi con la nostra associazione, con i nostri soci, con tutte le persone interessate all'argomento e questo ci permetterà nei prossimi mesi di riflettere e stilare la lista dell'Associazione Scientifica Andrea relativa alle cinque pratiche che sarebbe opportuno eh, limitare o perlomeno cominciare a parlarne tra i professionisti e i pazienti per fare meno ma fare meglio. Ma in Italia esiste ancora la gravidanza fisiologica perché è un po' imbarazzante trovare solo due esempi su cosa bisognerebbe togliere. Allora così a tappeto, nella gravidanza fisiologica bisognerebbe togliere di fare gli esami del sangue tutti i mesi vengono fatti, descritti gli esami del sangue tutti i mesi soprattutto per l'anemia con la convinzione che eh, così in tempo prendi ferro, integratori allora gli integratori si è visto che non servono donne sane eh, italiane, non stiamo parlando dell'India eh, gli integratori proprio non hanno mh, valore e quindi in questo senso fare l'emocromo tutte le i mesi non ha valore. L'altro grosso capitolo è quante ecografie facciamo. Facciamo troppe ecografie, in Italia se ne fanno 5-6 mediamente per donna, ugualmente distribuite se la gravidanza fisiologica o patologica, quindi vuol dire che non lo facciamo per un motivo di salute, perché altrimenti ragionevolmente dovremmo trovarne di più in quelle che hanno una gravidanza patologica. E, e quindi in una gravidanza fisiologica un'ecografia, massimo due, è più che sufficiente. In Svezia è prevista un'ecografia in gravidanza. Allora, eh, recenti revisioni delle agenzie dei farmaci internazionali e anche, alla fine, anche quella italiana, eh, dimostrano ulteriormente cose già sapute peraltro che ci sono delle pillole a rischio tromboembolico molto basso ed altre a rischio tromboembolico raddoppiato e purtroppo dobbiamo constatare che quelle in classe A cioè quelle cosiddette mutuabili eh, sono quelle di terza generazione che hanno un rischio più alto mentre il Levo eh, le pillole con il Nevo Nordestrel, eh, sono in classe C eh, per alcune donne fa la differenza averle con la mutua o no Mentre in Francia in seguito a questi dati c'è stata una correzione del tiro per cui i medici e le persone informate hanno preferito le pillole di seconda generazione rispetto a quelle di terza e quindi nell'anno tra il 2012 e il 2013 le vendite sono cambiate e contemporaneamente sono aumentate le, le, le vendite delle, delle spirali, in Italia non è cambiato quasi niente e le pillole più vendute continuano ad essere eh, quelle che costano di più, quelle che sono più recenti, eh, indipendentemente da questa questione del rischio tromboembolico. Uno dei problemi principali è rappresentato dall'incertezza nella quale si trovano le professioniste e i professionisti comunque quando propongono un trattamento. C'è una raccolta di revisioni sistematiche di interventi, quindi di interventi terapeutici, che prende in considerazione oltre 3.500 interventi terapeutici e li classifica con interventi di provata efficacia, interventi che sono probabilmente efficaci, interventi che sono inutili, interventi che sono addirittura dannosi e interventi rispetto ai quali non si sa qual è il rapporto benefici danni. Allora, la maggior parte degli interventi, cioè il 50% degli interventi inclusi in questa raccolta di revisioni sistematiche, sono interventi dei quali non conosciamo il profilo di sicurezza, non sappiamo se sono più benefici o più di danno. Gli interventi di provata efficace o che probabilmente sono efficaci sono intorno al 30%, cioè, quindi un 20% di interventi sono interventi che producono dei danni se non sono, se non sono, se non sono inutili. In ogni caso noi lavoriamo su un 30% di interventi che sono probabilmente efficaci o efficaci. Allora, la sovradiagnosi è un grosso problema, costituito dal fatto che ci troviamo frequentemente in una condizione per cui diagnostichiamo una condizione, facciamo diagnosi della presenza di una condizione patologica, che tuttavia non si sarebbe mai manifestata come una malattia. Eh, vi sono delle condizioni in cui eh, questa presenza di falsi positivi è molto elevata. Uno degli interventi di screening più diffusi e più discusso proprio per la presenza di questa elevata frequenza di falsi positivi e quindi di sovradiagnosi è lo screening per il carcinoma della mammella rispetto al quale c'è un grande dibattito e, eh, considerando insieme tutti gli studi che hanno preso in considerazione, che hanno valutato anche la frequenza di sovradiagnosi, noi sappiamo che siamo intorno a percentuali di 20, tra il 20 e il 30%, nella maggior parte degli studi tra il 20 e il 30% di sovradiagnosi, quindi di diagnosi di carcinoma della mammella che poi non si rivelano, non si confermano come carcinomi della mammella. Se oggi confrontiamo l'aborto medico, inteso come indotto attraverso l'assunzione di farmaci con l'aborto chirurgico, sia volontario che dopo aborto spontaneo e ritenzione di materiale, noi ci accorgiamo che il rischio di subire una lesione all'utero o di vedere in incrementare il numero di infezioni è a carico soprattutto dell'aborto chirurgico rispetto a quello medico. Diciamo che il rischio relativo è circa 2,5-3, che vuol dire che una donna che si sottopone ad un aborto chirurgico più facilmente può vedersi eh, di fronte ad una lesione uterina o al fatto di avere un'infezione. Per fortuna le percentuali sono basse, perché partiamo dall'uno del, per mille di avere una lesione uterina importante, però effettivamente è sempre importante che stiamo parlando di donne in età fertile che eh, ovviamente potranno desiderare altre gravidanze in futuro. Detto questo, eh, dobbiamo anche sottolineare che per avere un aborto chirurgico la preparazione del collo dell'utero viene sempre fatta con la somministrazione di prostaglandine, quindi con lo stesso farmaco che viene dato per l'aborto medico. La grande differenza tra i due qual è? È che l'aborto chirurgico consente di limitare in un tempo determinato e prefissato dalla donna il momento in cui verrà eh, espulso tutto il materiale attraverso un intervento chirurgico. La sicurezza del fatto che questa, eh, questo raschiamento, che così o, o isterosozione, o aspirazione nel contenuto intrauterino abbia ragione del, dell'obiettivo che si pone, è circa il 96-97%, quindi non è 100% neppure per quello chirurgico. Quello medico ovviamente facendo leva sul fatto che l'utero incomincia a contrarsi, il collo si apre ed espelle questo materiale, non può contare sulla stessa percentuale. Diciamo che la percentuale di completa espulsione in un tempo che è certamente più lungo, che può passare da 7 a 14 giorni, prima con l'espulsione della maggior parte del materiale e poi con un mantenimento di una modesta perdita di sangue, ha una percentuale di realizzarsi dall'80% 85% fino ad arrivare anche al 91-92%. Questo è quello che praticamente noi riusciamo a ottenere. Questo cosa significa? Che la donna venendo ad un controllo noi possiamo vedere che dopo 14 giorni non ha espulso il tutto e può aver bisogno di una la quale potrebbe essere fatta in modo molto meno aggressivo verso l'utero attraverso un'isteroscopia quindi lavorando non a cielo coperto come nei raschiamenti e quindi col rischio di farsi delle false strade ma vedendo dove si va, identificando il materiale ed asportandolo in modo mirato Nella mia quiete apparente da schiavo dell'Occidente devo trovare un movente scopro il mandante per quanto ciò nonostante tutto rimanga costante mi invento un lavoro decente il venditore di niente il niente è eccezionale se l'hai o non l'hai resta uguale c'è solo un particolare Prima lo devi comprare da me, vendo politica e sesso, nazionalismo e progresso, cattolicesimo spinto, proto razzismo convinto, vendo contatti importanti, arredamenti ingombranti, appartamenti fatiscenti. Anche apparecchi perdenti vendino tutta la gente che qui si vende un bel niente, costa tantissimo è vero, ma è estremamente leggero, lo puoi piegare, lo puoi aprire, lo puoi richiudere, lo puoi coprire, lo puoi mangiare, poi lo puoi bere, persino metterti non sedere, non fa mai male, non è pesante, non è antipatico, non è ingombrante, è solamente semplicemente. Quello che abbiamo definito niente fa niente.